Come ti chiami? Frate webba, frate francescano. Perché? Non c'è cosa più bella. Perché il mondo della tecnologia mi ha sempre affascinato. affascinato. Parla bene, mi raccomando. Quanti anni hai? Tra... <susurra> No. eccetera eccetera eccetera Anni, anni, non ci dicono gli anni sei giovane sempre essendo francescano Cosa fai nella vita? Nella vita cerco di fare il frate, cerco eh Più ma, di ma diciamo faccio il frate francescano se ero un frate di qualche altra cosa ero un frate di qualche altra cosa Da quanti eh. anni ha? Da quanti anni figo. ho? youtube frate.web mi raccomando un paio di anni ho messo giusto frate francescano ebbene sì. sono quasi dieci anni che sono su youtube e eh, si sì. più bello tra voi normale io il più bello più bello e eh, eh, non vuol dire niente eh, accontentiamo Staff, posto tuo Va bene, è contento. È più intelligente. Intelligente. Boh. Ma sì, diciamo di sì. Ah, fermo. Più intelligente, modestamente. Su questo non può dire niente. Perché ti sei fatto... frate? Perché è bellissimo è divertentissimo nonostante le croci e delizie della vita comunitaria è un'esperienza che io la rifarei sempre anche da tecnologico mm. Mm. perché frate non c'è cosa più bella secondo me ti fate frate eh. su questo ti do ragione bravo frate punto web specifichiamo, so, si prende con la là. eh, hai ragione io non rifarei un'altra volta mm. adesso aspetta a te che tu lo faccia anche tu bella tutta ragazzi spero che il video vi è piaciuto vi siete divertiti io tantissimo a parte mi sono esaurito a farlo eh, però mi sono divertito lo stesso a farlo eh. se vi è piaciuto sapete che potete iscrivervi mi piace se è tornato più forte di prima spero di fare altre cose sempre divertenti insieme a quelli anche spiduali come fare ovviamente eh. allora un saluto a tutti voi a presto eh. mm.